alice ravinale consigliera di sinistra ecologista e di maggioranza nel comune di torino consigliera DDL concorrenza, la posizione di sinistra ecologista in comune qual è? La posizione di sinistra ecologista è quella di eh, chiedere lo stralcio la riformulazione completa di questo articolo 6 del DDL concorrenza abbiamo portato avanti questa posizione anche facendo nostro l'ordine del giorno proposto dalla rete dei movimenti per l'acqua e, eh, e da TAC che è stato poi approvato dal Consiglio Comunale sia dalla maggioranza che dai, dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle quindi la città di Torino si è ufficialmente impegnata a livello di organo di indirizzo a evitare che si vada in questa direzione e siamo qui oggi e continueremo a far sì che la, la mobilitazione non si fermi per evitare che le città e i comuni vengano ridotti a enti che mettono sul mercato i propri servizi pubblici locali mettendo, eh, evitando con ciò di tutelare i diritti dei cittadini e delle cittadine che invece devono sempre venire al primo posto. Grazie consigliera.